Bella raga, chi mi segue su Instagram sa so già che ho fatto un sondaggio su quale voce scegliere fra Paki, fra Plaza e Shiva. Se non mi seguite su Instagram fatelo perché comunque sia, diciamo, il contenuto del canale dipende anche molto da voi. Se avete voglia di vedere una cosa avete possibilità di dirmelo, link in descrizione. Allora, io ho fatto riferimento al ritornello di Monfre per vedere un attimo come impostano le voci di Shiva. Il ritornello originale di questo pezzo è diverso. Tra l'altro chi ha visto la live di qualche sera fa ha visto mentre mixavo il pezzo originale. Se non avete visto le live fatelo perché sono strafighe, rispondo più o meno a tutti e anche lì avete possibilità di dire la vostra. Altre domande che mi fate sempre, allora io uso Reaper come programma, l'artista come sempre Hermes, lo trovate ovunque, Spotify, Instagram... YouTube. Andiamo a sentire il pezzo com'è e poi si levano tutti i plugin in che io ho usato in fase solamente di registrazione per sentirla. Andiamo a strutturare in base alla sciva. Vieni qua, ma come va ormai male si sa, ma oggi non capisco perché non capisco perché, non trovo più acqua nel deserto che è in me ma vieni qua, ma come va ormai male si sa, ma oggi com'è, non capisco perché, non capisco perché, non trovo più acqua in questo cuore di Alaska Ok, allora, ecco poi, hai finito? Allora, generalmente quando lavorano su un ritornello alla sciva tendono a avere meno voci, una roba più pulita diciamo, quindi è la prima cosa che faremo, anzi la seconda, la prima è mutare tutti gli effetti, anzi levarli proprio, che dite? Lasciamo solamente l'autotune, che è in scala. L'eco che è semplicemente messo a tempo con, uh, con i BPM, e il riverbero, che per ora suona normale, un pre -delay altissimo, time altissimo, sezione della stanza a metà più o meno, e nient'altro, ho fatto un taglio sulle, sulle basse frequenze. Fine. Allora, iniziamo da una voce, così almeno abbiamo tutto sotto controllo. Piani qua, ma come va? Ormai male si sa, ma oggi come non capisco perché, non capisco perché, non trovo più acqua nel deserto che me. Ma viene. Vie vie vie prima cosa da fare.. E io ti abbasso. Così almeno la fai finita. Allora, prima cosa da fare è quella di mettere un Deasser Per controllare le, le sibilanti perché danno abbastanza fastidio a Hermes e c'è la parlantina molto fina vieni qua ma come va ormai male si sa ma oggi come non capisco Non trovo più acqua nel deserto che è in me Ma vieni qua, va con me Allora, schiaccia troppo questo De-Esser Quindi per questo brano qua utilizzeremo un equalizzatore E voi mi direte come fai ad usare un equalizzatore come De-Esser Il Pro Q3, diverso dal Pro Q2 che uso sempre Ha la possibilità di limitare solamente quando mh, Come fa un De-Esser, quando si supera una certa soglia E ora vi vado a spiegare Troviamo la sibilante. Poi andremo a mettere solo zero qua, perché attenzione raga, non bisogna schiacciare così, ok? Come sempre, così levi e basta noi andremo a dire di togliere in questa maniera da quest'altro da quest'altro bundle sopra vedete che è dinamico cosa vuol dire praticamente schiaccia solamente quando la frequenza oltrepassa quella soglia che noi gli diciamo ok Vieni qua, ma come... Non capisco perché, non capisco perché Non trovo più acqua in questo cuore di Alaska Vieni qua, ma come va, ormai male si sa Ma oggi com'è, non capisco perché Ok, seconda cosa da fare è levare un po' le basse frequenze perché loro hanno una voce finessa Vieni finissima. qua, ma come va, ormai male si sa Ma oggi com'è, non capisco perché Non capisco perché, non trovo più acqua nel deserto che cosa che farei subito è mettere un Pro Q2, ma a questo, a questo punto qua lo facciamo in mid-side perché voglio aprire un pochino la parte stereo delle alte frequenze, quindi facciamo nicer. side. Quindi sai. Ma vieni qua, ma come va, ormai male si sa. Ma oggi coma, non capisco perché, non capisco perché. Non trovo più acqua nel deserto che hai in me. Ma vieni qua, ma come va, ormai male si sa. Ma oggi coma, non capisco perché, non capisco perché. Non trovo più acqua in questa, in questa, in questa in, in. Magari facciamolo così. In realtà sto solamente tagliando la parte side in quello. Quell si si Praticamente andiamo a aprire leggermente la voce, che è quello che, che hanno loro. Molto di più, loro ce l'hanno molto di più. Questo è un primo passaggio che mi permette dopo di fare una cosa fatta ancora meglio. Adesso tiriamo fuori le dinamiche Tiriamo fuori il fratellone del Cla 2A Vieni qua, ma come va, ormai male si sa.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 è uscita fuori ancora la S adesso proviamo a schiacciarla dato che il deser non funzionava benissimo proviamo quello della dove, dove sei ho sbagliato di S ti trovo ti trovo eccolo qua della FAP filter in questa parte qua troviamo le, le diciamo le frequenze dove dà fastidio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 multipanda diverso Facendo questo lavoro qua si tira fuori il naso dal pezzo, sentite. Qua, come... E quindi bisogna tirare giù anche lui. Vieni qua, ma, va, sa, ma, perché, perché, me, ma vieni qua. Sentite come la voce stava prepotentemente avanti. Vieni qua, ma come va, ormai male si sa, ma oggi com'è, non capisco perché, non capisco perché, non trovo... Ok, dopodiché andrei a mettere delle risposte basse. C'era un sacco di... di riverber e di delay che lo disperdevano un sacco. Lo voglio bello presente. Ma come va ormai male si sa Magico Ma non capisco perché non capisco perché Non trovo più acqua nel deserto che è me Ma vieni qua Ma come va ormai male si sa Magico Ci metto un saturatore Perché voglio abbassare un pochino le basse e dare un pochino più di fuoco sulle alte Proviamo con il classico Quello che uso sempre Che non è lui Vai via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 Loro non le tengono molto alte le doppie voci, avevo bisogno solamente di dare più corpo alla principale. Cosa ho fatto? Con un compressore ho praticamente livellato i picchi delle... anche se era tutto molto basso, molto in sé. Per non dare, diciamo, movimento, perché il movimento lo deve dare la principale. Ho, con questo stereo maker, aperto la bassa agli estremi e dopodiché con un EQ ho, tol ho tolto le bassissime frequenze che danno fastidio, un po' delle alte per farlo andare al posto, poi sentivo del disturbo sulle medie. Faccio sentire in solo. Qua, ma, va, sa, ma, come... ma non capisco perché, non capisco perché, non trovo più acqua nel deserto che come me. E le ho tolte. Niente di più semplice. Vieni qua, ma c'è anche un'alta, sentiamo. Piani qua, ma come va ormai male si sa. Più che alta è, diciamo, identica alla principale. Piani qua, ma come va ormai male si sa, ma oggi come non capisco perché, non capisco perché, non trovo. Che Non trovo più acqua in questo cuore di Alaska Allora, cosa ho fatto di qua? L'ho schiacciata per lo stesso motivo per, non, per, per dare un tappeto melodico e non un rimbalzo costante Seconda cosa, equalizzatore Tolto le basse perché qua non mi servivano Le alte perché sennò prendeva lo spazio della principale Altra cosa che ho fatto è aggiungere un de-esser Per non andare a inserire delle sibilanti in più Dato che abbiamo fatto un buon controllo prima e adesso la spostiamo leggermente. Vado sul master a mettere un compressore per aggruppare tutte le voci e non farle andare a giro. Vosci, poi mi dicono sei toscano Vieni qua, ma come va, ormai male si sa Ma oggi com'è, non capisco perché, non capisco perché Quindi andiamo a togliere le frequenze del kick, così almeno non comprimiamo dove c'è il kick. Un po' di stereofonia, raga, non vi spaventate. Uguale al 2, eh? via, mettiamo il 2. Se no, io già visto. tutti, Oddio, che cazzo hai messo? Più bellino, lo riconoscete? Vieni qua, ma come va? Ormai male si sa, Ma Non capisco perché, non capisco perché. Non trovo più acqua nel deserto che è in me. Ma vieni qua, ma come va? Ormai male si sa. Ma oggi come? Non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 Ma oggi come Non capisco perché, non capisco perché Non trovo più acqua nel deserto che è in me Ma vieni qua, ma come va? Ormai male si Ma oggi come Non capisco perché, non capisco perché Non trovo più acqua in questo cuore di Alaska Com'è raga? Suona bene? Ci siamo? Ci siamo avvicinati parecchio Dai, questo giro sono abbastanza soddisfatto vi dico, allora, lasciate nei commenti scritto cosa, cosa volete sentire nel prossimo video, anzi, chi volete sentire nel prossimo video, chi andiamo a emulare. Seguitemi su Instagram, così almeno quando faccio i sondaggi potete dire la vostra, è importantissimo. Così almeno non vi annoiate a guardare i miei contenuti. E vi ringrazio sempre per la presenza. Al prossimo!